buongiorno spero di essere collegato ok buongiorno io mi chiamo Giancarlo Viola e lavoro in GAR e in GAR mi occupo di mi sono sempre occupato di reti della componente a pacchetto della rete ultimamente mi sto occupando di eh, progettazione di reti di, di data center ehm, oggi in, eh, in questo corso parleremo di come di come si è evoluta la componente di rete all'interno dei data center partiremo quindi dalla descrizione del modello tradizionale eh, l'Ethernet Fabric che è stato sostituito in questi ultimi anni da un uh, modello di rete chiamato IP Fabric. Dopo eh, Dopo, questo, dopo questa parte iniziale mh, vi propongo quello che è un esercizio, cioè andiamo a progettare una, una rete di, di data center. Toccheremo quindi tutta la serie di aspetti che, che normalmente chi progetta una rete di, di data center si troverà a dover affrontare. Nell'ultima parte del corso invece faremo una, una sessione di troubleshooting e lo faremo su una rete, sulla rete data center guardi di produzione. Ehm, non sarà una, una sessione live, quello che vi mostrerò è, è l'output di, di alcuni comandi show che ho catturato e incollato sulle, sulle slide. Il corso eh, è diviso, come, come potete, potete vedere dall'indice, è diviso in due moduli. Oggi faremo eh, parte dell'esercizio di, di design. La, la prossima volta venerdì faremo, completeremo l'esercizio di, di design e, e faremo la sessione di, di troubleshooting le domande alla fine del, della, di ciascuna sessione ci sarà la possibilità di, di fare delle domande per fare le domande bisogna collegarsi sul sito menti.com e utilizzare il codice 45256942 so che dovrebbe scorrere eh, costantemente questo codice quindi oppure ve lo segnate una cortesia se la domanda che vi, vi viene è relativa a una slide sp specifica eh, vi chiedo la, la, la cortesia di indicarla in maniera tale che la recupero e eh, parliamo di su, su, su un disegno su, su, su quella che è la slide che ha generato la, la domanda ok eh, direi che possiamo possiamo cominciare allora, la struttura eh, tipica di un data center tradizionale comprende, come si vede dalla figura, una componente di calcolo e storage, eh, eh, prendo la notizia così, eventualmente segno, una componente di, di calcolo e storage e una componente di trasporto, che sostanzialmente è sostanzialmente la rete. Ehm, vorrei precisare una cosa, che eh, in questo corso verranno citati spesso gli elementi IT di un data center quindi le, la, la, la cpu quindi la, i server storage eh, le, le applicazioni mm, ma vorrei sottolineare che questi non sono gli elementi eh, del il tema principale di questo di questo corso il tema principale di questo corso è la rete noi parleremo di rete quindi torniamo all'argomento principale la rete di un data center a, a sua volta è divisa in, in due componenti c'è la componente Tor, tor è l'acronimo la, di Top of the Rack, che eh, serve per aggregare i collegamenti Ethernet di, di server e eh, eh, di storage. Okay? E, e poi c'è la componente di core che, è una, che funge sostanzialmente da collante tra la, le, i, i tor del data center e la rete eh, geografica. la... La prima evoluzione di questo modello uh, topologico con, che vede l'apparato core come hub eh, tra data center e rete è stata quella dell'adozione dell di un modello topologico CLOS. La ehm, topologia CLOS in letteratura viene anche identificata come spine-leaf Cambia quindi la nomenclatura rispetto al caso precedente, i core non si chiamano più core ma si chiamano spine, i top of the rack vengono chiamati eh, leaf. Cambia la nomenclatura ma non cambia la, la, il ruolo architetturale degli apparati, I tor, le leaf rimangono sempre eh, gli apparati di aggregazione dei, dei sistemi di calcolo e dello storage, la, lo SPINE è l'apparato la, che fa da interconnessione ad alta capacità tra, gli elementi, li, tra, tra i nodi lift del, del data center. E perché una eh, topologia possa essere identificata come CLOS, eh, questa deve eh, soddisfare dei requisiti che sono quelli che stanno racchiusi all'interno di questo riquadro. In una topologia close ogni elemento, leaf, ogni nodo LIF è collegato a tutti i nodi SPINE della, della rete, così come ogni nodo SPINE è collegato a tutti i nodi LIF della rete. Tra i nodi SPINE non ci sono collegamenti diretti, così come tra i nodi LIF non ci sono collegamenti diretti. Chiaramente, la, eh, come, come tutte le cose, la, la, la topologia ha dei vantaggi eh, presenta dei vantaggi e degli svantaggi. E, se decidiamo di optare per il nostro data center, uh, di adottare nel nostro data center una topologia Ethernet Fabric, è bene sapere che è, è, ha il pregio di essere eh, semplice e, e di costare poco perché Allora, è semplice in quanto la topologia gli apparati eh, em, integrano poche funzioni di fatto si tratta di andare a configurare le, le VLAN e, e di conseguenza anche poco costosa perché un Ethernet switch eh, un apparato meno funzioni eh, ha e è, è, è è, è meno costa e, mh, ebbene ehm, sapere però che ci sono anche dei, degli svantaggi nell'adozione di una topologia Ethernet Fabric li ho elencati come li potete vedere qui nella slide ma volevo discutere con voi un, un, uno svantaggio in particolare è che la topologia eh, Ethernet Fabric il modello Ethernet Fabric è un modello che non utilizza in maniera ottimale le, le risorse della della Fabric e questo è il ragione di, di Spanning Tree ma andiamo a, a vederlo quello che normalmente uno si aspetta da una rete fatta in questa maniera è, per esempio, nel caso dell'esempio, facciamo un esempio che i, tutte le rif sono collegate con link a 100 giga al resto della rete, uno si aspetta di poter utilizzare, eh, da un punto di vista dei server, la, la massima capacità che la rete offre, in questo caso è 400 gigabit, però... Ricordiamo pure che siamo in un, un dominio di livello 2. I domini di livello 2 soffrono i, i loop. Come voi sapete, la, la frame Ethernet non ha quel meccani il meccanismo che è stato implementato all'interno di un pacchetto IP che è il time to live. Per cui, eh, in linea di principio, una frame Ethernet, se nella rete è presente un loop, girerebbe all'infinito e in una rete del genere di loop ce ne stanno per esempio vediamo uno, uno potrebbe essere questo qua per esempio questo è un loop ma insieme a questo ce ne stanno altri e allora che cosa si fa cosa richiede una, una rete eh, ethernet eh, fabric richiede l'abilitazione di, di, di spanning tree spanning tree è un protocollo che eh, opera la. la eh, uh, si, si, interrompe i loop di livello 2 che come com era, come era, come opera Spanning Tree. Spanning Tree fondamentalmente che cosa fa? Cambia lo stato dei link da forwarding a blocking in maniera tale che vengono eh, interrotti i, i, i loop. Allora, cosa succede che un link in stato di forwarding è un link che porta traffico un link in stato di blocking è un link che porta solo esclusivamente la segnalazione Spanning Tree quindi di fatto nel momento in cui accendiamo Spanning Tree sì, la rete funziona però eh, la, eh, quello che succede è che parte dei link di questa rete non vengono utilizzati proprio in ragione del fatto che altrimenti si verrebbero a creare dei loop quindi di quello che di fatto succede è che la, il, il, il, i sistemi di calcolo lo storage tutto ciò che è la componente t sperimenta una eh, banda ridotta rispetto a quello che potrebbe essere eh, sviluppata grazie al fatto che la, ehm, i, i link vengono messi a, in, in blocking allora a questo punto <coughs> ci si, ci si ci si spone una domanda e la domanda è ma una rete è fatta in questa maniera è, è ancora adeguata per a, a soddisfare le esigenze delle, delle applicazioni e chiaramente la, la risposta è no perché perché allora in un data center tradizionale quando le applicazioni ancora erano sviluppate in maniera monolitica tutto il codice eh, che girava all'interno di un calcolatore elettronico il traffico fondamentalmente era quello dell'utente che accedeva all'applicazione e eh, usufruiva dei servizi okay? e quindi la grossa componente di traffico che eh, c'era nei, nei data center eh, tradizionali era nord sud cioè di utenti che accedevano alle applicazioni Poche, pochi flussi erano quelli di applicazioni che parlavano tra di loro poi è arrivata la virtualizzazione, è arrivata la containerizzazione che ha ulteriormente smembrato le applicazioni. E queste, queste nuove tecnologie non hanno fatto altro che far crescere in maniera importante quello che è il traffico che rimbalza all'interno di un data center. Per esempio, sempre per fare l'esempio di prima, se prima l'utente accedeva all'applicazione l'applicazione gli rispondeva ora magari l'utente accede all'applicazione che però magari ha bisogno di un sistema di autenticazione che è fatto con un container docker che sta qua sopra che però magari va a leggere i dati da un database che sta eh, su, su un, un altro server e, sì, è chiaro si capisce bene come da questo modello in cui tutto il traffico entrava e usciva dal data center si passa a questo modello in cui il traffico eh, viene rimbalzato all'interno del, del data center. C'è stato un, un documento interessante di Facebook in cui hanno pubblicato delle misurazioni che hanno fatto nel loro data center e loro hanno dimostrato che il, la quantità di traffico est-ovest quindi questa, quello che rimbalza all'interno del data center è di circa mille volte la, la, la quantità di traffico nord sud cioè il traffico che entra ed esce dal data center noi chiaramente in gara non siamo Facebook non abbiamo i numeri di, di Facebook per cui la, eh, quello che abbiamo sperimentato è sì questa tendenza ma con, con valori decisamente minori dunque ehm, ok noi abbiamo quindi capito che la, la, la ethernet fabric no, non va più bene quindi che soluzione adottiamo verso quale modello andiamo e, e se dobbiamo abbandonare un modello di rete che trasporta ethernet sembra abbastanza evidente che dobbiamo andare verso un modello che parla ip nulla cambia a livello topologico nulla cambia a livello di eh, ruoli ricoperti dagli apparati I, le leaf rimangono sempre gli apparati di aggregazione gli spine rimangono sempre gli apparati di interconnessione ad alta capacità ciò che cambia è la tipologia degli apparati siamo passati quindi passiamo da una rete fatta di switch quindi a un dominio di livello 2 a una rete fatta di router quindi un dominio di livello IP Di fatto i, i vantaggi di una fabric derivano dai vantaggi legati all'adozione all dei protocolli di livello 3, per esempio BGP, ISIS o SPF implementano, eh, supportano nativamente l'utilizzo simultaneo di link equal cost e in una fabric, torno indietro, in una fabric eh, basata su topologia CLOS link equal cost per esempio tra due leaf ce ne sono ce ne sono per cui ecco per esempio questo è un esempio da il, un server che è collegato a questa leaf viene visto da oh, questa leaf con due op equivalenti due percorsi equivalenti e quindi ehm, questo ci porta a concludere che fondamentalmente una Fabric, una IP Fabric, è un, un, un modello di rete che, un che eh, sfrutta in maniera più efficiente la, la capacità della rete. Per contro, però, c'è da dire che la, la Fabric IP è, è più costosa perché ci sono, i router costano più dei, dei, dei, degli switch fondamentalmente ma è più complessa, è più complessa perché dobbiamo implementare su, sulla rete tutta una serie di protocolli di livello 3 e ultimo ma non ultimo è, è, richiede una maggiore eh, competenza perché voglio dire, l'abilitazione di, di tutti i protocolli di livello 3 richiede comunque che si abbia competenza su, per esempio su BGP, su, sui protocolli IGP e poi vedremo dopo sui VPN e, e, e VXLAN dunque, è, è arrivato a questo punto facciamo, eh, cerchiamo di tirare le somme su, su, sulle differenze tra, tra un modello tradizionale Ethernet Fabric e un modello IP Fabric il modello Ethernet Fabric è sicuramente più semplice da configurare a differenza di un modello IP Fabric che è più complesso è anche più costoso. Ehm, L'Ethernet Fabric eh, è meno efficiente come abbiamo visto in termini di, di utilizzo della banda proprio in ragione del fatto che richiede la, la presenza dello, del protocollo spanning tree. IP Fabric invece è più efficiente. Ehm, da un punto di vista della gestione, la, la, una Ethernet Fabric non richiede un, grosse competenze di rete a differenza di una IP Fabric che invece Essendo, eh, essendoci sopra i protocolli di livello 3 richiede una maggiore eh, competenza dal punto di vista di, del networking ok, allora eh, a questo punto cominciamo con l'esercizio di, di fare mh, un design di una, di una rete IP Fabric gli aspetti che andremo ad affrontare sono eh, la scelta della topologia le caratteristiche e i ruoli che devono avere gli apparati dove andremo a terminare il livello IP dei servizi applicativi, Quali sono, qual è il modello di routing che, decide, che decidiamo di eh, adottare all'interno della Fabric, parleremo poi di, di questi due nu nuovi eh, protocolli che sono i, i VPN e VXLAN. infine faremo eh, dei cenni su come, eh, sul modello di security, cioè il modello di securizzazione del, delle applicazioni. Allora, cominciamo con il eh, discorso topologico. Noi facciamo, faremo un'assunzione in questo corso, che la topologia del nostro data center è una topologia close. La topologia fondamentalmente è come colleghiamo gli apparati tra di loro. E il dimensionamento dipende da quanto è grosso il data center e quant'è la banda che noi richiediamo al nostro, alla nostra rete di, di data center nell'esempio uh, che ci è raffigurato ora in questo momento nella slide quando, quando andremo a dimensionare la, la rete di data center dovremmo considerare che in base alla grandezza del data center quindi quanti rack, quante leaf, noi dobbiamo capire la, il, la, la, il dimensionamento del, no, del numero delle porte da ciascun rack tipicamente per ridondanza eh, all'interno di ciascun rack per ridondanza ci normalmente vengono posizionati due due apparati LIF. quindi il dimensionamento delle porte dello spine deve tener conto del fatto che da ciascun rack partono due collegamenti verso uh, lo spine e quindi il numero delle porte dello spine deve essere adeguato a poter uh, realizzare tutti i collegamenti de delle LIF. alla stessa maniera quando andremo a scegliere un apparato lift dobbiamo avere eh, l'accortezza di prendere un apparato che abbia almeno un, un, due porte ad alta capacità verso gli spine se a un certo punto decidiamo eh, che la, il nostro data center debba avere un una capacità di banda maggiore, quello che possiamo fare è o cambiare la, la, la tecnologia della, della porta, quindi magari da link a 100 giga a link a 40 giga, oppure realizzare link multipli dalle leaf agli spine. In questo caso eh, la, il livello di occupazione del, degli spine cresce quindi dobbiamo tenerne conto in fase di, di, di scelta del tipo di apparato. Eh, può capitare però che noi siamo in torno indietro siamo in questo caso e quindi abbiamo dimensionato il rec oppure è il, il data center oppure il data center col tempo è cresciuto e abbiamo la, saturato le porte dello spine in questo caso l'aumento della capacità mh, si fa introducendo un nuovo elemento uh, spine all'interno dell'architettura dell all'interno della topologia scusate e quindi da ciascuna leaf si eh, si, si, si, si, si, si mette un, un nuovo link e eh, quindi la capacità da, eh, in questo caso da 2 passa a 3. Okay. È chiaro che eh, il, il filo comune di tutti questi ragionamenti è che comunque non, pa, non cambia la, la topologia della rete, è close in questo caso, è close in questo caso, è close in questo caso. Quindi non, non, a parità di topologia ci sono... Eh, possiamo agire su, su alcune variabili per poter... Eh, aumentare la, la banda o de, de, de, dei nostri collegamenti della, della la banda de, della nostra della rete del data center ok se per esempio invece il nostro data center è un data center molto grosso eh, a quel punto possiamo eh, adottare una topologia close a tre livelli dove c'è eh, per esempio i data center, possono essere tipo non so delle isole fatte con eh, con il con una topologia closs che abbiamo, che abbiamo discusso nelle slide precedenti e a, questa, a, questo, a questo modello topologico ci, topologico ci si può aggiungere un ulteriore livello che è detto super spine collegato agli eh, spine delle varie isole in modalità closs. E che fa da appunto da elemento di raccordo tra la, i, i, i vari data center eh, spazi, tipo non so, nel, nel, nel oh, sede 1, sede 2. Ok, e, dunque, per sintetizzare la topologia eh, cross, la topologia cross è una topologia eh, ridondata e questo lo, lo si vede chiaramente dalla figura è una topologia resiliente al guasto multiplo che cosa intendo dire quando parlo di resiliente al guasto multiplo immaginiamo per esempio di avere un sistema di calcolo collegato qua e un sistema di calcolo collegato qua la connettività tra questi due sistemi di calcolo rimane anche a seguito del down di, di più di un apparato di rete Okay. È, è sufficiente che ci sia almeno un nodo spine eh, funzionante per garantire connettività in questo caso tra l'IF1 e la l'IF3 chiaramente non viene meno la connettività ma si riduce la banda di questa connettività E è scalabile in termini di porte verso i server questo significa che se dovesse crescere se il data center dovesse crescere dovessimo... Uh, acquistare nuovi, eh, nuovi server, a quel punto è sufficiente aggiungere un nodo leaf alla, alla topologia e, e, e utilizzarlo per collegare le, le, le, le espansioni. Questo però a parità di topologia, non bisogna cambiare la topologia, aggiungiamo solo degli elementi. Se scopriamo che il nostro data center ha bisogno di una banda eh, Est ovest, quindi la banda interna superiore, quello che possiamo fare è aggiungere o aumentare il, la capacità dei singoli link oppure aggiungere, come dicevamo prima, dei nodi spine. Questo sempre a parità di, di topologia. Inoltre, ehm, riguardo alla, al dimensionamento dei link, come abbiamo visto prima, L'adozione la, dei protocolli di livello 3 fa sì che questi link vengano usati tutti quanti in maniera eh, equa e quindi vuol dire che non, non c'è necessità di sovradimensionare la, la capacità dei link, quindi si, possiamo utilizzare un, un dimensionamento ridotto in ragione del fatto che comunque il traffico si eh, spalma in maniera eh, e si distribuisce qui equamente su tutti i link del, del, del data center. Allora, volevo, prima di andare avanti, eh, soffermarmi su, su questo punto. Sulla resilienza al guasto multiplo. Qualcuno potrebbe dire, OK, eh, qual è la probabilità che in un data center ci si possa si possano guastare tutti questi apparati contemporaneamente. E sono d'accordo con voi se, se concordiamo sul, sul fatto che la probabilità è veramente bassa quindi la, la topologia eh, la, la resilienza al guasto multiplo sì c'è però è, è, è, è, un, è un evento che succede in maniera eh, abbastanza raro ecco quindi però qual è il, il vero vantaggio se vogliamo il vero vantaggio se, eh, secondo me è su, uh, una, per quanto riguarda l'operatività sulla rete facciamo un esempio ok Ok, un disegno che non, ho, che non ho imbrattato. Ok, vabbè, facciamo questo. Allora, la residenza guasto multiplo, o meglio, in una rete del genere, il fatto che la connettività tra un sistema di calcolo collegato qua e un sistema di calcolo collegato qua sia garantita anche a seguito di indisponibilità, non chiamiamolo guasto, indisponibilità degli apparati, mi consente con una certa serenità di poter operare. Ad esempio, degli upgrade software spezzando la, la fabbrica in due pezzi. Per esempio, io posso operare la, il software upgrade di questi apparati, ok oppure fare manutenzione su questi apparati, senza preoccuparmi di interrompere il servizio. Perché se io spengo questi, questi tre, per esempio, perché sto facendo un, uh, un upgrade software, comunque il data center continua a funzionare. E quindi di fatto è questo eh, il vero vantaggio di una, di una topologia fatta in questa maniera. Quindi, torniamo indietro. ok. Benissimo. Allora, abbiamo eh, scelto la nostra topologia, l'abbiamo dimensionata sulla base delle nostre esigenze. Andiamo a vedere quali sono, quali devono essere le, le caratteristiche degli apparati che che andremo a utilizzare e che ruolo architetturale fa, far rivestire. Allora, Prima di parlare di caratteristiche ruoli architetturali, volevo introdurre quello che è un, un concetto, perché lo, lo useremo dopo. Quindi è bene chiarirlo sin da subito. È il concetto di eh, rapporto di oversubscription. Il rapporto di oversubscription fondamentalmente è, è, un, è un parametro: è un parametro che, è, che viene stabilito eh, in fase di progetto ed è dato dalla sommatoria della capacità delle interfacce d'accesso diviso la sommatoria della capacità delle, delle interfacce di uplink quindi la banda d'accesso diviso la banda in uplink perché dico che è un, è, un, è un parametro stabilito in fase di progetto perché in base a, a quante interfacce il progettista decide di mettere nell'insieme giallo e quante decide di metterle nell'insieme azzurro questo determina quello che è il rapporto di oversubscription. Facciamo un esempio e lo faccio con gli apparati che abbiamo, le leaf che abbiamo usato nei nostri data center. I nostri data center abbiamo delle leaf che hanno 48 porte 25 gigabit e, e queste le, le utilizziamo ehm, per collegare i server, quindi fanno parte dell'insieme azzurro e 8 porte a 100 gigabit che vengono utilizzate per il collegamento con gli spine, e quindi nell'insieme eh, giallo. Nel nostro caso, quindi, il rapporto di over-subscription massimo è 1,5. 1,5 che cosa vuol dire? Vuol dire, di fatto, che se io ho una capacità di accesso di 1,5 giga, io questa, questo, questi 1,5 giga riesco a... Eh, a trasferirli ai livelli superiori della rete con una capacità massima di 1.5 di 1 gigabit questo che cosa cosa di fatto com come lo possiamo vedere è se noi immaginiamo tipo un imbuto ok il rapporto di oversubscription indica la, la larghezza dell'imbuto cioè più è, è largo e più diciamo l'apparato potrebbe introdurre delle perdite di, di pacchetto dovute al, fa al fatto che la capacità in uscita è minore di quella che è in ingresso. Okay? Quindi, capito il, il, il, che cos'è il rapporto di over so, andiamo a vedere quali sono gli apparati e le caratteristiche degli, che questi devono avere. Partiamo dagli spine. Lo Spine, da un punto di vista del ruolo architetturale, è l'apparato che mette in comunicazione le LIF del data center. Normalmente equipaggiato con porte ad alta capacità e, e, ed ha un'elevata capacità di forwarding, proprio perché deve fare da raccordo, da, raccordo tra, tra le LIF normalmente si eh, dimensiona con una matrice di switching non bloccante, cioè quindi con un rapporto di oversubscription 1 a 1, che significa che tanto entra, tanto esce. Lo spine non deve essere causa di eh, packet drop per, per, per questioni legate alla banda e dovrà avere un, un ridotto numero di funzionalità avanzate fondamentalmente è un apparato che fa forwarding ad alta capacità non, ha, non è richiesto per, per questo spine altro fondamentalmente le leaf invece sono differenziate per tipologia di servizio e mh, cosa intendo? Per, intendo che ogni leaf dovrà essere dimensionata e scelta in base a ciò che fondamentalmente ci attaccheremo sopra per esempio eh, l'IF per l'aggregazione della CPU normalmente hanno, sono eh, dotate di un'elevata numerosità di porte a 1 giga, 10 giga o 25 giga perché oramai i server hanno quasi tutti una doppia NIC e quindi eh, all'interno di un rack ci si possono mettere un certo numero di server per cui l'apparato la, LIF è un, un apparato che deve e avere un, un, un, un grosso numero di porte a, a bassa capacità e è un, un ridotto numero di porte a, a, ad alta capacità, quindi maggiore o uguale a 100 giga, perché sono tipicamente le porte che la, la diffusa per collegarsi con gli spine. E, l, da un punto di vista della capacità di forwarding, questa è, deve essere adeguata a quelle che sono le esigenze delle, delle applicazioni. Così come, per esempio, la matrice di switching. Non è, non è necessario per esempio per le l'IF di, di collegamento delle CPU un, una matrice di switching con, eh, o meglio, un rapporto di oversubscription 1 a 1 tipicamente si dimensiona con una 3 cioè per ogni 3 giga sviluppato dalle, eh, eh, del, dai, dai server c'è un giga disponibile su uplink. A differenza dello Spine, la LIF deve avere un elevato numero di funzionalità avanzate. Vedremo dopo che la, i vari protocolli di VPN, VXLAN, devono essere supportati da, principalmente dalle LIF. La, la LIF, invece, per l'aggregazione dello storage, è un, un apparato appunto dove verranno collegati i collegamenti dello storage. Anche questo, normalmente, non, a, a, a, a, e deve essere dotato di... Porte a bassa capacità, ok ma non nella stessa numerosità di, della, della lift di, di aggregazione delle CPU, perché tipicamente gli storage sono più voluminosi e hanno meno porte. ok Anche questo eh, deve essere eh, tipicamente eh, dotato di una ridotta numerosità di porte eh, ad alta capacità. Mm, a differenza del, della LIF di aggregazione per le CPU, qua si, si, si in fase di progetto noi do, dobbiamo tener conto del fatto che la, il rapporto di oversubscription di una leaf che collega lo storage deve essere almeno di 1 a 1, nel senso che eh, la leaf non, eh, non deve rappresentare un collo di bottiglia per i flussi di traffico che vanno verso lo storage anche questo come la leaf di, del caso precedente deve essere dotato di un numero eh, elevato di funzionalità avanzate la border leaf la border leaf che cos'è? è, è l'apparato di attestazione dei punti di uscita cioè attraverso la border leaf il data center vede il, mode, il mondo esterno riguardo al numero di porte non è, è bene che abbia porte a bassa capacità è bene che abbia porte ad alta capacità non è necessario che, ne che, che debba essere un apparato con tante porte, eh, perché tipicamente i link verso la, la rete geografica sono, sono pochi. Okay. Anche questo, il, affinché il data center non sperimenti colli di bottiglia in uscita o in ingresso, il rapporto di oversubscription è bene che sia almeno uno a uno, cioè tanto arriva dalla rete, tanto deve essere forwardato verso il data center e viceversa. ok fatto anche la discusso anche la caratteristica eh, e caratteristiche e i ruoli degli apparati all'interno della, della nostra nel nostro disegno rete, andiamo a vedere dove andare a terminare il livello ip dei servizi applicativi allora che cosa intendo dire con questo normalmente quello che noi abbiamo è la sistema di virtualizzazione faccio esempio non so vmware o per all'interno del quale costruiamo creiamo le nostre macchine virtuali normalmente la macchina virtuale che cosa c'ha c'ha un, un indirizzo ip e c'ha un, un default gateway <coughs> scusate la terminazione del livello ip si intende dove andiamo sulla rete a posizionare il default gateway allora un primo eh, modello, un primo, una prima ipotesi è questa qua. Allora, intanto lo spine in, in relazione a quello che è il suo ruolo architetturale, quindi fa solo transito IP, non è l'apparato cui, su cui andiamo a terminare i livelli IP delle applicazioni. Dunque, gli, quindi gli apparati su cui andremo ad agire saranno le LIF. Una prima ipotesi è quella di eh, terminare i livelli IP sulle, direttamente sulle RIF attraverso un'interfaccia VLAN in, in dual stack, IPv4 e IPv6. L'altra ipotesi è invece, sempre escludendo lo spine, eh, è quella di prendere Te, determinare i livelli IP sulle, sulle border leaf questo significa allora prendiamo la, il traffico di livello 2 che arriva dalla, dai server lo incapsulamo incapsuliamo e lo trasportiamo in qualche modo verso la border leaf e sulla border leaf configuriamo una interface vlan con eh, la, lo stack ipv4 lo stack ipv6 questo è un, potrebbe essere un'altra un soluzione. Qual è la, fondamentalmente la, la differenza tra queste due soluzioni? Che nel caso di terminazione del livello IP sull'ELIF, quello che noi vediamo è che una un VM che sta... Nella, nella VLAN verde è una VM che sta nella VLAN uh, gialla per comunicare comunicano direttamente sullo switch, L'inter VLAN routing lo fa la leaf la, la non... e, e quindi è traffico locale, quello che invece succede in, nel, nel secondo caso è che la, la, il traffico della, della VLAN viene preso trasportato a livello 2 sulla, sulla border LIF. qui avviene il meccanismo di eh, l'inter routing nel momento in cui la, eh, il pacchetto arriva nella villa eh, gialla viene eh, ritrasformato in un, in un pacchetto una frame internet e riportato indietro quindi che cosa qual è lo svantaggio di, di questo modello Lo svantaggio è che la eh, per far parlare due macchine virtuali, due host che stanno su VLAN differenti, sullo stesso switch bisogna arrivare fino, trasportare il traffico fino alla border leaf e quindi c'è un, un maggior impegno della banda eh, della Fabric. Eh, uno a questo punto potrebbe dire vabbè uso questo qua eh, perché è più efficiente, sì e la, la risposta di fatto sì però se noi con <coughs> consideriamo pure questo fatto che se abbiamo un'applicazione eh, che fondamentalmente produce traffico solo verso l'esterno della rete e che non produce traffico verso le, le altre applicazioni che stanno all'interno eh, del data center, eh, a quel punto questo modello o questo modello possiamo dire che sono abbastanza equivalenti. Se io dal verde vado solo verso l'esterno del data center e non vado mai verso il giallo, a quel punto o lo faccio in questa maniera o lo faccio in questa maniera, comunque i link della Fabric sono impegnate nella stessa maniera quindi il tutto dipende dalla dall'esigenza dall che uno ha dalla caratteristica dell'applicazione e in base a questo uno sceglie dove andare a posizionare il livello IP il default gateway delle varie VLAN. ciò non toglie che per esempio ci potrebbero esserci delle soluzioni ibride dove parte delle delle VLAN terminano direttamente sulla leaf e parte terminano sulla sulla border leaf questo è la scelta del progettista ecco. dunque abbiamo detto che la eh, il fabbric ip è un, una rete di livello 3 e che quindi richiede l'abilitazione la, dei protocolli di, di routing quello che noi possiamo eh, fare è scegliere tra questi tre modelli un modello di routing basato solo su un protocollo IGP un modello di routing basato solo sul protocollo IGP e un modello misto allora andiamo a vedere i, i vari casi i, i, i pro e i contro dei vari casi se noi adottiamo per la nostra Fabric un eh, solo protocollo IGP che potrebbe essere per esempio OSPF oppure ISIS e lo usiamo per trasportare tutte le tipologie di, di, di network come vantaggio che cosa, quali, quali, quali vantaggi trarremo da, da questa scelta che comunque il, eh, i protocolli IGP nativamente implementano i, i, i meccanismi di, di impegno dei link equal cost, quindi siamo sicuri che il traffico tra due leaf o quindi tra due server, è spalmato, e ruotato in maniera, come dire, equamente distribuita su tutti i link dalla leaf A alla leaf B. ok Un, non, non richiede una configurazione manuale. Chi di voi ha configurato SBF sa che basta abilitare il protocollo, dire su quale interfaccia questo protocollo deve agire e, e il router di, in maniera dinamica stabilisce che tutte, tutte le adiacenze è molto rapido nel senso che i tempi di convergenza di un protocollo IGP sono dell'ordine dei millisecondi e per contro però non, non scala nel, nel caso di grossi, grossi data center noi ricordiamo che per esempio OSPF deve mantenere ogni apparato che parla OSPF deve mantenere in memoria l'intera topologia della rete e ad ogni perturbazione, e per perturbazione intendo un link che va giù, una, una, una, una, una VLAN che nasce, una VLAN che muore, ogni router della rete fa partire un ricalcolo di extra della, della, della nuova topologia. Questo significa che se noi abbiamo un, un data center grosso, quindi con tanti apparati, probabilità che ci possano essere delle perturbazioni elevate quindi significa che ogni router frequentemente fa partire la, il ricalcolo di extra e questo significa che ogni cioè sono cicli di cpu della del che vengono impegnati per fare questo tipo di, di lavoro vabbè che per come per qual è la in base a Vista la potenza dei, dei, dei processori di calcolo che ora sono montati sugli, sugli apparati di rete, questo potrebbe non essere più un grosso, una grossa limitazione, però è bene, è bene ricordarsi. E, inoltre, vedremo dopo, lo vedremo dopo, per l'utilizzo delle funzionalità IVPN comunque il, un protocollo IGP ci va. Un protocollo il protocollo bgp ci va scusate quindi o decidiamo di implementare una rete e non eh, usufruire delle funzionalità di vpn oppure comunque bisogna eh, prevedere anche un uh, protocollo il protocollo bgp lo vediamo vedremo dopo la, il discorso di vpn e come si mette in relazione con bgp l'altro modello potrebbe essere utilizziamo bgp ok allora il vantaggio qual è il vantaggio è che abbiamo un unico protocollo di routing sia per quanto riguarda la Ah, una cosa che non ho detto di qua che comunque bgp non serve solo per la eh, funzionalità eh, i VPN, ma serve per l'interfacciamento con la rete geografica a meno di non trovare un service provider gar non lo fa di eh, come dire eh, stabilire una scambiare messaggi di routing con un protocollo IGP con una, una rete di un data center serve sul, sul, sulle border leaf serve, serve il protocollo BGP okay. allora BGP quindi BGP che cosa garantisce? garantisce usiamo un unico protocollo quindi non abbiamo bisogno di, di altro e, è un protocollo che scala scala per data center di grosse dimensioni e con BGP è molto più agevole maneggiare le, manipolare le, le, le, le, gli annunci verso la rete geografica però per contro BGP è, è un po' più complicato da, da configurare perché eh, se OSPF o ISIS stabiliscono in maniera dinamica le relazioni di peering tra, tra gli apparati con BGP bisogna Configurarle eh, esplicitamente. E, BGP di suo è un protocollo lento, quindi le, mh, i tempi di convergenza sono, sono, sono abbastanza elevati. E, in più, eh, richiede un'allocazione una, un di una tra virgolette elevata numerosità di, di, di autonomo system, perché di autonomo system number? Perché praticamente ogni apparato. Avrà un, un, un proprio AS uh, autonomous system. Quindi, questo potrebbe non essere un problema, però di fatto, poi lo vedremo durante la sessione di troubleshooting. È un complica leggermente la, la, la, la, la, il troubleshooting eh, il, su, su, sulla rete. Ecco questo, Avere un data center che è identificato non come un unico AS, ma con tanti AS, poi può complicare un po' la. La, il troubleshooting. Infine c'è eh, la modalità, quella che viene definita mixed eh, IGP più BGP. Allora, ehm, secondo me questa è la modalità che racchiude i vantaggi dell'una e i vantaggi dell'altra e minimizza gli svantaggi. Allora, mixed IGP più BGP significa che noi potremmo utilizzare un protocollo IGP che potrebbe essere ISIS oppure SPF, come dicevamo prima, ma solo ed esclusivamente limitato all'annuncio eh, eh, delle informazioni di routing di Lubeck, degli apparati del data center e delle punto-punto. Okay? Quindi restringendo il dominio lo si stabilizza perché una perturbazione su un dominio in, di rete in cui girano solo eh, le punto punto di backbone e le loopback la si ha solo se si rompe un apparato o si spezza un link o si, si, si, si, si guasta un link non è più come il caso precedente dove quando viene creato un nuovo servizio che viene creato una nuova VLAN eh, l'annuncio la, la, di questa nuova VLAN eh, mh, perturba il dominio IGP L'aver la, adottato un, un protocollo IGP continua a garantire il discorso dell'impegno equal cost dei link. L'IGP, comunque, garantisce una convergenza più rapida in caso di guasto, per esempio, dei link o di indisponibilità di, di un apparato una rete con un mix di GP-BGP e scala perché scala BGP fondamentalmente se noi BGP lo usiamo per l'annuncio delle reti dei servizi a quel punto eh, possiamo dire che um, in questa maniera eh, siamo in grado di gestire un data center con un elevato numero di servizi applicativi quindi di VLAN, okay? parliamo di VLAN e il BGP l'abbiamo detto prima è necessario sia per la interconnessione con, con la rete geografica, sia per la. qua in questa slide specifica non, non l'ho scritto, ma la, eh, per poter uh, implementare quelli che sono i servizi IVPL, ok, Per contro, però, eh, una rete mix di GP/BGP eh, ha un richiede un, uh, due protocolli quindi la gestione di due protocolli di rete cioè un, quindi la configurazione di un IGP più, più un BGP quindi dobbiamo configurare sia la parte ISIS per esempio più la parte BGP e, e quindi come dicevamo prima mh, in relazione del fatto che BGP non stabilisce eh, la in maniera automatica le relazioni di Peering con, con i suoi con, con, con gli altri BGP speaker, e in questo caso dobbiamo metterci a mano e configurare tutte le, le sessioni BGP tra, tra, tra i nodi del data center, certo eh, possiamo ridurre, in un certo senso l'entità di queste sessioni se adottiamo per esempio una, una, una Architettura BGP con, con i root reflector, quindi in, in questo caso non è più necessario configurare la magliatura completa N per N-1 mezzi di, di sessioni BGP tra tutti gli apparati, ma basta leggere due root reflector e, e stabilire le sessioni solo con, con, con i root reflector, quindi si, si riduce tremendamente il numero delle sessioni BGP che bisogna configurare manualmente nel data center di Roma 1 e di Roma 2 il data center infra di Gar eh, e a breve nei data center che stiamo mettendo in piedi quindi a Frascati, a Bologna e a Bari noi abbiamo eh, optato per la scelta eh, Mix DGP più BGP eh, il nostro data center come è fatto? ha un unico dominio IGP esteso tra eh, spine e leaf. Per, come protocollo IGP abbiamo adottato ISIS. E, in relazione a, a quello che è la, il posizionamento topologico della, dello spine, eh, lo spine è stato eletto a bgp root reflector in maniera tale che ogni leaf da ogni leaf è, è configurata su configurate solo ed esclusivamente due sessioni bgp una verso lo, il primo spine e una verso il secondo Spine. quindi non più la totalità di sessioni bgp tutti con tutti ok ehm, sulla border leaf la border leaf è l'apparato che ha su cui sono configurate le sessioni IBGP verso l'interno e la sessione EBGP verso la S137 di GAR, attraverso la quale quindi annunciamo alla rete tutti gli indirizzi e i prefissi pubblici della, eh, dei servizi che sono eh, ospitati all'interno all del data center. Allora, eh forse siamo andati un po' troppo veloci non lo so comunque oggi fondamentalmente con oggi abbiamo finito la settimana le, venerdì con la prossima sessione parleremo di e EV, vpn e vxlan questi due nuovi protocolli che vengono uh, implementati sulle reti pfabric e poi parleremo del, del modello di security della componente applicativa ok e niente, per quanto riguarda la, le, le domande a questo punto avre, abbiamo un po' più di tempo per, per, per poterle fare e quindi niente, eh, direi ai colleghi se ce ne sono di, di procedere ecco Eccoci, uh, buongiorno a tutti, intanto mi presento, grazie Giancarlo per la, per la tua presentazione, io sono Andrea Corleto dell'ufficio Formazione Garre e supporto Giancarlo nella sessione diciamo di Q&A. Allora la prima domanda, eh, la registrazione webinar, eh, immagino chiedano se immagino chiedano se la disposizione la registrazione del webinar eh, sarà disponibile e eh, sì lo stiamo facendo per tutti i moduli eh, di questo corso APM diciamo dopo eh, alla diretta streaming, mettiamo a disposizione la registrazione del webinar eh, sulla pagina del corso all'interno della nostra piattaforma eh, learning.gar, l'indirizzo è learning.gar.it, all'interno di ogni eh, corso, quindi di ogni modulo, trovate la registrazione del webinar e le slide che sono state presentate dal docente del modulo eh, in quell'occasione quindi sì, la troverete diciamo, nel, nel, nel giro di, di, di, di una giornata o di poche ore eh, alla fine di, di questa sessione. Quindi learning.gar.it. Eh, se siete già iscritti al corso, è la stessa pagina sulla quale vi siete iscritti, altrimenti eh, vi iscrivete al corso e avrete accesso alla registrazione Seconda domanda, questa Giancarlo, per te. Le topologie di eh, data center mostrate nella presentazione sono sempre applicabili a prescindere dalle dimensioni del data center? Sì, allora, eh, come dicevamo prima, la, la, allora, sì, la, la risposta è sì. Allora, Le, le topologie data center, eh, le topologie close, sono sempre applicabili in qualunque di scenario. La, come dicevamo prima, se vi ricordate, la, eh, la questione è questa, al, al crescere del data center cresce l'impegno delle porte per esempio sugli, sugli spine, quindi se ricordiamo, eh, guardiamo un attimo, trovo la slide, eh, Andrea si vede sempre? Sì. sì, adesso sono in condivisione con le slide, vai vai. Ah, ok, eh, se guardiamo per esempio questa, questa topologia sono in editing però Giancarlo, magari la in presentazione un attimo, sì. così vediamo meglio ok, okay. perfetto eh, la... al crescere del data center Io do, devo, devo, la cosa che devo andare a, a, a dimensionare è il, la, la dotazione di porte dello spine, per esempio su uno spine tipico che ha 32 porte a 100 giga io posso mettere 32 collegamenti, 32 collegamenti significa 16 REC se il mio data center cresce io non cambio la topologia la, la, uso una topologia con più livelli però comunque sia è sempre una topologia close quello sì ok, perfetto, allora torno alle domande quindi questa l'abbiamo risposta alla prossima ISIS yes, yes versus OSPF? Allora, noi abbiamo utilizzato ISIS yes, yes, eh, non per, perché fondamentalmente c'è qualche funzionalità in più rispetto a, eh, a OSPF. Allora, la, la scelta del, dell'IGP di base è, è legata a a quello che è il feeling del, del, del progettista nei confronti di, eh, del protocollo GP, legata a, a quanto uno è confidente nell'utilizzo di quel protocollo e nell'utilizzo e, ne, e nel troubleshooting che si fa con quel protocollo. Quindi, a, e, essendo a questo livello due protocolli del tutto equivalenti, li, mh, non, non c'è un motivo per scegliere uno piuttosto che l'altro. La scelta di ISIS rispetto a USPF, se, se vogliamo, la possiamo fare in, uh, sulla base di, di, un di, un um, eh, di un altro aspetto. Normalmente, quando si tratta di eh, sviluppare nuove funzionalità di un protocollo, quello che abbiamo visto è che normalmente queste nuove funzionalità vengono prima implementate in IS-IS, dopodiché vengono implementate in, in OSPF, ok? Però si parla di funzionalità che normalmente in un data center non si non si usano, per esempio, le funzionalità di traffic engineering. Sì, diciamo, possiamo per esempio cominciare a pensare di ingegnerizzare i flussi di traffico all'interno di un data center, però la, no, no, normalmente non l'ho visto fare eh, perché? Perché già di suo il data center è fatto, la topologia cross è fatta in maniera tale da poter utilizzare al meglio tutta la capacità dei link in maniera proporzionale, a, eh, cioè vuol dire viene, il traffico viene ruotato in maniera eh, equal cost su tutti i link per cui non vedo la necessità di eh, eleggere dei percorsi prioritari rispetto ad altri. Ad ogni modo la... L, l, l, ripeto sono due protocolli del tutto equivalenti e noi abbiamo scel scelto ISIS fondamentalmente perché stiamo mettendo ISIS anche sulla rete di, di Carti per cui eh, è stato lasciatemi dire più, più che altro una, una forma di palestra ecco per cominciare a familiarizzare con, con questo protocollo e Così, senza nessun motivo tecnico particolare, ecco, questo intendo dire. Se, vi siete, se siete confidenti con SPF, usate OSPF, se siete confidenti con ISIS, usate ISIS. Ai fini della topologia della rete data center IP Fabric sono del tutto equivalenti. Ok, benissimo, grazie Giancarlo. Allora ricordo che per fare le domande eh, bisogna uh, collegarsi al sito menti.com e inserire il codice 45256942 che vedete anche peraltro scorrere in sovimpressione in basso uh, nella schermata video. Domanda successiva, uh, Giancarlo, nel caso di una rete esistente quando è che conviene cambiare Fabric da Ethernet a IP? C'è un criterio, una linea di demarcazione oggettiva? Allora, normalmente ti racconto quello che è stata la nostra esperienza Gar e cambiare all'improvviso una rete da IP Fabric a Ethernet Fabric è, è, è un'azione molto importante nel senso che non, non, non ri, cioè, disturbi il data center questa è, è la nostra la nostra esperienza e, in genere però quello che si fa è che si affianca alla rete vecchia la rete nuova perché cam cambiare una fabric da una ethernet fabric a una ip fabric significa cambiare proprio gli apparati quindi normalmente quello che si fa è quello che abbiamo fatto anche noi per esempio è costruire la rete parallela ip fabric e mettere in comunicazione il vecchio dominio con il nuovo dominio e cominciare a mano a mano a spostare i servizi dalla rete eh, eh, Ethernet Fabric alla rete IP Fabric ok grazie Giancarlo alla prossima sì. eccola. Uh, un border leaf può avere anche funzione di firewall? sì, sì. E nella prossima se sezione nella prossima sessione scusate eh, vi mostrerò brevemente come abbiamo fatto noi il nostro data center. La border leaf, sì, è, in mancanza di firewall, è il nodo che deve supportare funzionalità di, di firewalling, perché è il nodo attraverso il quale il traffico entra nel data center. Quindi, eh, ondevitare di far arrivare traffico indesiderato fino a, ai servizi, quindi fino alle leaf normalmente quello che si fa è di eh, stabilire delle policy di firewalling a livello di border leaf. Ok, benissimo, la prossima, grazie. Allora, rapporto oversubscription slide 23. Qui sì. hanno seguito il tuo consiglio di indicare la slide. Uh, <ride> Se sì. sbaglio, questo rapporto compromette funzionalità data center in ogni caso o si può risolvere in altro modo? Ti metto le slide, alla, così andiamo alla 23, ok. Eccole. Allora, ehm, sì, in un certo senso sì, nel senso che eh, noi immaginiamo per esempio di utilizzare per le, ehm, come, come l'IF di terminazione dei, dei nodi di, di storage, un apparato che ha un, un rapporto di, di oversubscription elevato. Questo vuol dire che quando, eh, faccio un esempio, un, parte un processo di sincronizzazione di, dei volumi di storage tra un, un, un, un REC e un altro, okay, può capitare che nel, se il, questi apparati non hanno un rapporto di oversubscription corretto, quindi uno a uno, ci, ci siano del, dei perdite di pacchetti e quindi delle riduzioni di, di prestazioni, eh, dovuta appunto al fatto che la, la, la rete non ce la fa a sopportare quello che è la, la richiesta di banda da parte di, degli storage. Ora questo è un esempio, però sì, la risposta è sì, può, può compromettere quelle che sono le, le funzionalità della rete. Infatti con storage e con... Ehm, border leaf, normalmente si, si utilizza un uh, rapporto di oversubscription 1 a 1 proprio per questo motivo, per non uh, impattare le funzionalità di scrittura sul, uh, sullo storage e le funzionalità di accesso all'esterno. Poi normalmente la, i rapporti di oversubscription di altri, altre tipologie di leaf si dimensionano non 1 a 1, ma 1 a un numero più grosso perché perché normalmente quello che succede è che si attacco un server che ha eh, due porte a 25 giga e non mi aspetto che quel server faccia costantemente 50 giga di traffico ecco per cui alla fine sarà difficile che la, um, ci sia un, un collo di bottiglia su un apparato eh, che ha un rapporto di over subscription diverso da, da uno a uno perfetto, allora torniamo alle domande Uh, complimenti per le slide mi associo ai complimenti Grazie. molto chiare ed esplicative eh, le renderete disponibili qua anche questa posso rispondere io credo di averlo fatto già nella domanda precedente comunque sì, le renderemo disponibili uh, sempre sulla pagina del corso all'interno della piattaforma learning.gar.it quindi se non l'avete già fatto vi raccomando di iscrivervi al corso e lì troverete come dicevamo prima sia la registrazione di questo webinar e del programma Modulo, così come le registrazioni di tutti i moduli del, del corso APM fin, fin, finora svolte, e quindi le registrazioni e le slide su learning.gar.it. Allora, sarebbe possibile fornire la possibilità di poter scaric uh, okay. no, scaricare le registrazioni. No, le potete consultare all'interno della piattaforma. Uh, come mai questa per te, Giancarlo? Avete scelto ISIS come IGP e non il più diffuso OS uh, OSPF? È lo... un po' quello che ho detto prima nella, nella domanda che hanno fatto Poc'anzi, cioè non c'è un vero motivo tecnico che ci ha spinto a, a utilizzare ISIS rispetto a OSPF sono eh, eh, equivalenti da un punto di vista della, mh, delle funzionalità sono, sono del tutto equivalenti probabilmente ISIS è un po' più complicato eh, configurare ma perché ISIS utilizza gli indirizzi ISO che sono delle stringhe lunghe così tipo indirizzo IPv6 ma a parte questo eh, la, il motivo eh, perché ho scelto ISIS nella nella rete del data center te lo dico onestamente per imparare a usarlo per imparare a usarlo perché sulla rete carticcia avremo eh, ISIS anziché OSPF bene grazie alla prossima eh, l'inserimento di un nuovo livello riduce la banda? Eh, no, semmai l'aumenta ok no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta ho capito male la domanda l'inserimento di un nuovo livello riduce la banda? In... allora, no, di fatto no, perché i livelli eh... allora, ri ripiglio la slide eh... sì, vai, te la condivido eh. aspetta, dove stava? non stava qua Qua. Allora, no, di fatto no, perché quando noi eh, andre andiamo a, a, a inserire questo livello superspine, il livello superspine fondamentalmente serve per mettere in comunicazione data center. Mm -hmm. Di, un certo, di, di una certa entità per esempio noi cioè possiamo avere il, il data center nel palazzo 1 il data center nel palazzo 2 e li mettiamo in comunicazione attraverso questo super spy ma di fatto la banda non cambia la banda cambia nel momento in cui o agiamo sui link di collegamento oppure agiamo sul numero di, di, di router spine che, col, che in, introduciamo all'interno del nostro data center ok come dicevamo prima, eh, qua, per esempio, vediamo se c'è un'altra slide. Qua, ok. Mm. Per poter aumentare la banda di, di un data center, o agiamo sul numero dei link, quindi aumentiamo il numero dei link, oppure agiamo sul numero di spine, quindi aumentiamo il numero di spine. Se sopra questo, questo, questo, questo disegno designer... Topologico. ne mettiamo un altro di fatto non cambiamo nulla mettiamo sem semplicemente in comunicazione il data center A col data center B ma non aumentiamo il, la, la, la banda complessiva del data center ecco questo intendo dire ok grazie torniamo alle domande Uh, no, penso sia più o meno come quella precedente comunque te la leggo l'inserimento di un livello ulteriore nella Ethernet Fabric riduce la banda? no, non l'aumenta e non la riduce ok allora abbastanza lunga come facciamo a stabilire quale rapporto OS è accettabile? nella slide di esempio si è detto che per Rack CPU un buon rapporto è 1 a 3 a differenza di storage e border dove è 1 a 1 come si stabilisce? Sono in genere dei criteri di progetto. Eh, allora, normalmente quando si va a fare una, un dimensionamento di una, di una rete di, di data center, ci sono dei, dei parametri di riferimento che vengono, che vengono utilizzati a livello eh, per, per il dimensionamento della, della, della, del rapporto di oversubscription tipicamente, ma non è detto che debba essere sempre fatto così, la 1 a 1 è per storage, e per, eh, per border leaf, eh, 1 a 6 dovrebbe essere per le, le applicazioni e 1, um, 1 a 3 per eh, l'high throughput. Bene, ok, andiamo avanti. Però, per, perdonami, eh, concludo solo una cosa. Eh, vai. Ad ogni modo il dimensionamento degli apparati e quindi il rapporto di oversubscription dipende sempre dalla tipologia delle applicazioni che poi utilizzano la rete. questo, Ok. Allora questa secca, IPv6? Anche. Cioè, sì. Cioè, come dicevo prima in questa slide... Aspetta, te la rimetto. Vado, eh. Qua. Quando andremo a, a, a capire, a stabilire dove mettere i livelli IP della, de, de, delle applicazioni, normalmente quello che si fa è, per esempio, ti dico quello che abbiamo fatto nel, nel data center nostro, nel data center nostro tutti i servizi che sono esposti in IPv4 e in IPv6 sono eh, terminati su un, un interface VLAN dove c'è sia l'indirizzo IPv4 sia l'indirizzo IPv6 ok torniamo alle domande uh, riguardo la slide confronto terminazione a livello IP in caso di accesso frequente tra l'IF CPU e l'IF storage quale ipotesi utilizzare? hai bisogno della slide? S è questa okay, qua okay. E allora normalmente in questi casi è, è comunque traffico che viene impegna la fabbrica per cui allora, dal mio punto di vista la soluzione mh, che io caldeggio è questa qua di terminare i livelli p sulle leaf direttamente in maniera tale che il traffico locale rimane qua il traffico tra vlan che stanno su eh, LIF diverse quindi per esempio non so una macchina virtuale che deve accedere allo storage in ice casi, per esempio è comunque preferibile un, uh, una soluzione in cui la terminazione del livello IP sia sulla LIF proprio per evitare di trasportare in ogni caso il traffico su un apparato remoto e poi, poi ritornare indietro nel caso di accesso frequente CPU storage come dice, che era l'oggetto della domanda e, e, in, in questo caso una soluzione, la l'ipotesi 2, porterebbe ad avere Un'enorme enorme quantità di traffico tra BorderLeaf, dalla LIF BorderLeaf ritorna qua, che risponde, che ritorna indietro, quindi comunque c'è un impegno oltremodo dei link della, della fabbrica. Ecco, in questo caso, secondo me, la soluzione migliore è quella di terminare i servizi sul, eh, sulle LIF direttamente. Benissimo, allora torniamo ancora alle domande, andiamo avanti. Per la sessione di venerdì utilizziamo la stessa registrazione all'evento, e gli stessi link al webinar di questo, allora per l'iscrizione rimane sicuramente la stessa, per uh, la diretta streaming uh, vi faremo sapere, adesso valutiamo se utilizzare lo stesso link o meno. Comunque ve lo comunichiamo uh, come abbiamo già fatto per, per questa diretta attraverso il forum news della uh, del corso e sulla home page stessa del corso allora in un'architettura CLOS con l'adozione delle iperconvergenza con nodi che hanno sia CPU che storage cambia qualcosa rispetto al rapporto dell'OS consigliato? Mm. E allora questo diciamo che sarà argomento del, della prossima sessione quando andremo a valutare eventuali semplificazioni di una, di una rete Fatto in questa maniera, allora ehm, sì, tipicamente quando poi tu utilizzi un, un singolo apparato per, eh, sia per aggregare i server che per aggregare gli storage, eh, chiaramente in quel caso il rapporto di oversubscription che uno dovrebbe eh, definire, implementare, è più un rapporto di un rapporto di, di OS che è più vantaggioso per la, la parte storage piuttosto che per la parte CPU quindi mh, praticamente quello che, quello che suggerirei di fare è che le leaf eh, le dobbiamo dotare di un uplink abbastanza capaci ecco questo perché poi tra l'altro la, il traffico è cioè il rapporto di oversubscription influisce in un certo senso sul traffico che impegna l'uplink ma se noi abbiamo server e storage che collassano sullo stesso apparato eh, a quel punto la, la limitazione ai flussi di traffico tra, server, tra applicazione e storage è locale alla macchina quindi la cosa che dovremmo andare a, a valutare è le prestazioni della macchina la, quindi la matrice di, di switching della macchina va oh, bene, allora alla prossima domanda grazie yeah. architetture Ethernet Fabric eh, basate su MLAG eh, possono essere considerate valide alternative ad, ad architetture IP Fabric? ok, allora MLAG sta per molti chassis lag ok, è la um, no allora, multichassis lag fondamentalmente è una funzione, una funzionalità di livello 2 che consente a un server di eh, con le, configurare le, le, i due collegamenti Ethernet verso le due LIF in un unico bundle e vedere l'apparato di terminazione come se fosse un unico apparato anziché due, ok? e non è comu comunque rimangono tutte le problematiche legate alla, alla cosa alla, alla Ethernet Fabric perché comunque in ogni caso occorre l'implementazione la, la la, la, la, di Spanning Tree con tutti gli svantaggi che abbiamo detto prima quindi link non utilizzati perché messi in blocking e quindi capacità totale ridotta ok prossima domanda L'estensione della top, topologia del data center e del routing si estende fino alla zona degli utenti o si crea un punto in cui c'è ancora un passaggio eh, livello 3 routing verso utenti su rete L2? Ehm, cerco di, di, di interpretare la domanda. Allora, no, okay. non, allora quello che la, normalmente si fa in un data center è il... Quindi allora, noi colleghiamo i server direttamente dire sulla, sul, su, sulle due LIF e definiamo all'interno del sistema di virtualizzazione la, la VM. Quindi il livello 2 è limitato semplicemente al collegamento tra la, il sistema di virtualizzazione e la LIF su cui questo è collegato. Okay? A partire dalla LIF... In poi in un'architettura IP Fabric non, non, non possiamo più parlare di dominio di livello 2, ma dobbiamo parlare di dominio di livello 3. Quindi, se, la, se ho ben interpretata la domanda di, di chi l'ha fatta, eh, la frame Ethernet vive tra il server e la LIF, perché poi, nel momento in cui entra nella LIF, viene incapsulata in un uh, pacchetto IP e la che c'è la terminazione del livello IP, quindi il default gateway grazie e questa allora, è questa la domanda che mi hanno fatto okay. sennò... semmai chiediamo di specificare sì. meglio sempre inserendo commenti sì. su, su, su menti <ride> scusate la rima allora andiamo avanti con la prossima salve, grazie per il corso e per la sua chiarezza Purtroppo venerdì sarò impegnato in un convegno istituzionale, vedrò la registrazione, eh, sì abbiamo già detto della registrazione e, e la, invece l'altra parte potrò godere dell'attestato anche non seguendo la diretta, sì l'attestato resta eh, comunque scaricabile basta poi aver eh, visto la registrazione, quindi sì ad entrambe le domande. Questa l'abbiamo già risposta, vediamo se l'abbiamo terminate e se ci sono altre domande. Allora, eh, le abbiamo al momento abbiamo terminato tutte le... Sì, sono finito Andrea, conferma. Eh, benissimo, grazie Eleonora, eh, che ringrazio per averci eh, presentato tutte le domande che eh, i colleghi che stanno seguendo questa diretta hanno fatto attraverso menti.com vi ricordiamo uh, l'appuntamento con uh, con il corso APM con questo modulo in particolare e con Giancarlo quindi di venerdì questo venerdì 13 maggio sempre allo stesso orario ore 10 e 30 e, eh, vi ringraziamo ancora per, per averci seguito, eh, ringrazio Giancarlo per la, per la sua di disponibilità, ringrazio le colleghe dell'Ufficio Formazione, eh, Gabriella Paolini ed Eleonora Napolitano che con me hanno contribuito a questa diretta streaming. Eh, vi salutiamo e ci vediamo eh, venerdì alle 10.30. Buona giornata a tutti. Benissimo, a venerdì, ciao.